Carissimi, è la solennità dell'Epifania, Epifanea, la manifestazione di che è Dio che si manifesta in quel bambino di Betlemme, in Gesù, è il figlio di Dio, il Messia che doveva venire. Lo avevano capito molto bene i magi, questi saggi, questi eh, scienziati, questi uomini di cultura dall'Oriente, erano diversi. Tradizionalmente vengono vengono riferiti tre soltanto ma forse anche più di tre e tra l'altro ecco questi magi hanno lasciato tutto per andare alla ricerca della verità la ricerca del re la ricerca di Dio diciamo che in estrema sintesi abbiamo due modalità diverse di approcciarsi alla vita di approcciarsi a Dio da parte da una parte Erode Erode che che è tutto intento a preservare, a conservare il suo potere e in certo qual modo ad arricchirsi sempre di più, ad accaparrare anche a discapito dei più deboli, per sentirsi potente nei suoi eserciti, nel suo denaro, nelle sue ricchezze. Voleva esprimere così la sua potenza, la sua felicità, la trovava nelle cose materiali. È lì che... Si sentiva, si sentiva realizzato, anche se questo diventava certamente un'illusione. Dall'altra parte ci sono i Magi, invece che in un certo senso escono da loro, dalle loro comodità, da se stessi, per andare incontro a Dio, per cercare Dio, per cercare la verità, per cercare la bellezza, per cercare l'amore di Dio. Sono toccati dalla grazia di Dio, sono innamorati di Dio in un certo senso, e lo cercano, e lo vogliono, lo desiderano, e lo riconoscono. Sono felici perché hanno trovato Dio nella propria vita, hanno fatto un cammino diverso, un cammino potremmo dire al contrario di quello di Erode. E trovando Dio si sono a lui, davanti a Lui prostrati e lo hanno adorato, perché ecco, si può adorare solo la verità. Ecco, questo è il messaggio per noi, questo giorno solenne, anche noi dovremmo andare alla capanna, alla grotta, anche noi dovremmo avere l'umiltà dei magi, di metterci sempre in ricerca e dopo aver trovato Dio nel nostro cuore, prostrarci dinanzi a Lui e adorarlo, perché solo davanti al Signore ci si può mettere in ginocchio, possiamo piegare la nostra vita, la nostra volontà solo dinanzi a Dio, dinanzi alla Sua volontà. Questo è il mio augurio in questo giorno solennissimo, in questo giorno in cui il Signore si manifesta nella sua universalità, in cui tutti lo riconoscono. Anche noi dobbiamo imparare a riconoscerlo e non stancarci mai di riconoscerlo anche nelle piccole cose di ogni giorno, in tutte le realtà in cui viviamo, soprattutto tra i poveri e i sofferenti. È lì che il Signore si manifesta nella sua umiltà, nella sua povertà, così come ha fatto già a Betlemme. Che il Signore vi dia tanta pace in questo anno nuovo e vi faccia trovare Dio nel vostro cuore e nel cuore dei fratelli che incontrate sul vostro cammino.